21 sta a 4 come 4,2 sta ad x. Quando in una proporzione troviamo un numero decimale, conviene trasformare questo numero decimale in frazione. 21 sta a 4 come 42 decimi sta ad x. Adesso applichiamo la proprietà fondamentale. Il prodotto dei medi, cioè 4 per 42 decimi, deve essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 21 per x. 4 per 42 decimi uguale 21 per x invertiamo con le freccette x per 21 è uguale a 4 per 42 decimi dovrò dividere per 21 x uguale 4 per 42 decimi stavolta posso utilizzare la frazione di frazione al posto della divisione quindi fratto 21 la frazione di frazione si trasforma in una moltiplicazione quindi avrò 4 per 42 decimi per l'inverso di 21 l'inverso di 21 è la frazione 1 fratto 21 uguale semplifico adesso avendo due moltiplicazioni il 42 col 21 diviso 21 qui viene 1 e qui 2 semplifico il 2 col 10 qui viene 5 e qui viene 1 ho terminato le semplificazioni possibili, 4 per 1 per 1 uguale 4, fratto 5 per 1 uguale 5, 4 quinti. 0,15 sta di x come 5 sta a 7, avendo un numero decimale lo trasformo in frazione, 15 centesimi sta di x come 5 sta a 7. Applico la proprietà fondamentale, il prodotto dei medi, cioè x per 5, deve essere uguale al prodotto degli estremi gli estremi sono 15 centesimi e 7 inverto con le freccette x per 5 è uguale a 15 centesimi per 7 la freccia inversa mi darà diviso 5 x sarà uguale a 15 centesimi per 7 Diviso 5, che posso scrivere come frazione di frazione come divisione. Stavolta utilizziamo la divisione, quindi diviso 5. Prima di fare calcoli trasformiamo la divisione nella sua operazione inversa, cioè la moltiplicazione. 15 centesimi per 7 per un quinto. Dobbiamo invertire il numero. Adesso semplifichiamo. il 15 col 5, qui viene 1 e qui viene 3. 3 per 7 è 21 fratto 121 centesimi. 8 sta a 4,5 come 32 sta ad x. Notiamo che 32 è 4 volte 8, quindi x sarà 4 volte 4,5, x risulterà 18. Proviamo. Prima di tutto i numeri decimali dobbiamo trasformarli in frazione. Allora verrà 8 sta a a 45 decimi come 32 sta ad x applichiamo proprietà fondamentale il prodotto dei medi 45 fratto 10 per 32 deve essere uguale al prodotto degli estremi 8 per x invertiamo l'operazione accanto alla x la moltiplicazione diventa una divisione x sarà uguale a 45 decimi per 32 diviso 8 Invertiamo la divisione prima di fare i calcoli 45 decimi per 32 per un ottavo dobbiamo invertire anche l'8 uguale adesso procediamo alla semplificazione semplifichiamo il 32 con l'8 qui viene 1 e qui viene 4 semplifichiamo il 45 con il 10 diviso 5 qui viene 2 e qui viene 9 Semplifichiamo il 2 col 4, qui viene 2 e qui viene 1. 9 per 2 18, per 1 è 18. Fratto 1 non si scrive.